Dunque, come anticipato, eh, in questa seconda ora eh, ci occupiamo di una, di una grana no? che abbiamo rimandato fino ad ora, praticamente, dall'inizio del corso, cioè la gestione eh, di quelli che sono i tipi di data eh, temporali, quindi date e orari no? in Java. Ehm, la gestione delle date è sempre una rogna in tutti i linguaggi di programmazione, perché, perché è una cosa complicata no? di per sé. Eh, io vorrò, vi farò proprio un brevissimo flash su quelle che sono le classi vecchie, tradizionali Java ma veramente mh, andremo velocissimo su quella parte proprio perché non ci interessa lavorarci solamente sappiate che c'è un riferimento lì che vi spiega qualcosa su come, eh, se vi dovesse servire, su come funzionano o non funzionano su quali problemi hanno le classi base e poi ci butteremo invece su due eh, temi che ci interessano di più cioè come si usano le classi eh, del package java.time, che sono quelle che diciamo così, suggeriamo di usare, sono state introdotte in java 8, da java 8 in avanti, e poi come questo si intreccia eh, con eh, le date come sono rappresentate nel database, perché poi per noi ovviamente il problema sempre è che i dati, non solamente li dobbiamo, li dobbiamo, i dati in generale, ma in particolare anche i dati temporali, non li gestiamo solamente in, in java, ma anche in SQL. Um, qui vi faccio breve la storia, è anche una storia molto interessante quella di capire come gli esseri umani misurano il tempo, che è complicatissimo, complicatissimo, è cambiato più volte durante la storia e il sistema di misurazione attuale del tempo è... diciamo così, sfugge ancora tutta la... Eh, sistematizzazione che ad esempio il sistema internazionale ha messo in tutte le altre unità di misura qui continuiamo a misurare il tempo in unità di misura strane, anni, mesi, giorni di, di durata variabile, di lunghezza variabile poi abbiamo i mesi, e le settimane che si intrecciano in modo, cioè, sia in modo strano eh, ma a parte quello che è una scelta di calendario poi abbiamo il fatto che il, gli orari non sono uguali su tutto il pianeta quindi eh, quando io dico eh, sono le 10.33 sto dicendo che sono le 10.33 nel, nel fuso orario in cui noi siamo adesso tenendo conto che abbiamo l'ora legale e, e quindi non è un'informazione assoluta eh, ma, ed è, però un programma deve tener conto di questo nel senso che quando voi che, insomma, vi collegate a un sito eh, il sito vi fa vedere l'ora in cui siete voi o l'ora in cui è, è, è, sta girando il server a cui vi collegate e se utenti diversi si collegano allo stesso sito vedono la stessa ora oppure no, sono complicazioni veramente, veramente pesanti. Addirittura ci sono dei siti apposta o una serie di barzellette di quelle che fanno ridere solo i programmatori che elencano tutte le falsità che noi crediamo essere vere, c'è tutta una serie di affermazioni false che a volte diciamo così, le diamo per scontate nello scrivere un programma, ma in realtà stiamo, ci stiamo dimenticando eh, che ci sono una serie di casi particolari, no? casi particolari che magari non conosciamo neanche, cioè, tutti noi abbiamo imparato cosa sono gli anni bisestili e quindi c'è un giorno in più ogni tanto, già anche solo la regola con cui si decide in quale anno aggiungere, quale anno sono di bisestile o no non è, non è poi così semplice. Non è solo uno ogni 4, ma uno ogni 4, tranne uno ogni 100, ma con un aggiunta uno ogni 400 eh, per i prossimi 10.000 anni, poi si vedrà. Eh, ma poi ogni tanto viene aggiunto un secondo no? a una mezzanotte, quindi ci sarà il 23:59 che durano non 60 secondi, ma bensì 61 secondi, una volta ogni tanto per aggiornarsi con gli orologi atomici. Insomma. È, è, è tutto molto, molto più complicato di quanto non, non, non pensiamo non vogliamo pensare no? qui ci sono dei link se volete eh, sbizzarrirvi di capire eh, perché le cose sono più complicate eh, vi ho messo nel slide un paio di link e poi eh, quando noi parliamo di tempo in realtà intendiamo cose diverse no? ad esempio eh, la cosa più semplice è pensare al tempo come un istante di tempo adesso Adesso sono le 10.35 del 19 aprile 2021. Questo è un istante di tempo, un momento. Questo istante di tempo magari viene misurato in modi diversi in diverse parti del mondo, perché se io parlassi con un australiano, lui mi dirà che non sono le 10 del mattino, ma sono le 10 di sera. Però fa riferimento allo stesso istante di tempo. Però non è l'unico tipo di informazione temporale no? che, che mi interessa. Ad esempio, mi interessa il giorno. Allora, quando sei nato? giorno, mese, anno, non è un istante di tempo, è una giornata intera, quindi di quel giorno lì non mi interessa l'orario, mi interessa solamente il mese, e l'anno e il giorno, quindi è una informazione parziale, oppure posso avere interesse a rappresentare un'informazione parziale di tipo eh, temporale, cioè eh, l'ufficio è aperto dalle 9 alle 17, quando? Sempre, tutti i giorni, quindi il giorno non mi interessa mi interessa eh, solamente l'orario, no? eh, e così via, ci sono delle date ricorrenti, Natale, Natale cade ogni anno il 25 dicembre, quindi una, un evento, eh, una, un metodo che controlli se è Natale, deve controllare solamente il mese e il giorno, mm? oppure abbiamo intervalli di date, quando io dico il, questo lavoro, no, faccio, faccio scheduling, richiederà due settimane di lavoro, queste due settimane sono misurate a partire da oggi, quindi sono un intervallo di tempo, una sorta di vettore tempo, che viene applicato a partire da una certa data. Quando io dico due settimane, eh, sono sempre due settimane indipendentemente che cominci oggi o che cominci tra un mese, quella è la durata, poi questa durata può essere shiftata in avanti e indietro nel tempo, senza cambiare, senza cambiare la sua natura. Dire due settimane e dire dal primo al 15 di maggio sono due cose diverse. In entrambi i casi ne ho durate due settimane, ma quando dico due settimane sto sottintendendo che sono sempre due settimane indipendentemente da quando comincio. Quando dico se dicessi dal primo al 15 di maggio invece sto parlando di una ben specifica istanza di una coppia di settimane. Quindi... Anche eh, diciamo, osservando no, come noi usiamo l'informazione temporale ci accorgiamo che c'è tutta una complessità sotto che ovviamente poi il linguaggio di programmazione dovrà, dovrà riuscire a gestire. E passando ai lingu linguaggi di programmazione ci sono due, anche qua due mondi diversi, due modi diversi di rappresentare il tempo che noi chiameremo tempo macchina e tempo umano. Il tempo macchina è, è, è semplice, è un numero. È un numero intero che convenzionalmente parte da zero in un certo istante e si incrementa si incrementa misurando in millisecondi o misurando in nanosecondi o in microsecondi a seconda della risoluzione del sistema operativo ho definito uno zero che normalmente è il primo gennaio 1970 per convenzione in molti sistemi di calcolo del tempo macchina il tempo zero è quello e, e basta, e poi ho un numero intero che mi rappresenta il numero di millisecondi che sono passati da quell'istante di tempo. Quindi ho un numero crescente, lineare, semplice. Poi ho il tempo umano, che è quello che noi conosciamo, misurato in mesi, anni, settimane, giorni, eccetera, eccetera, che ha tutte le complicazioni delle, dei fusi orari, del calendario, eccetera, eccetera. È chiaro che la macchina il computer conviene fare i conti così, ma a volte ovviamente dovremo anche riuscire a convertire da e per le due, eh, le due tipi di rappresentazioni e quindi eh, avremo classi diverse o metodi diversi a seconda del tipo di rappresentazione del tempo che abbiamo. Ehm, e ovviamente ciò che dovremo fare con, le, con i dati sono eh, operazioni di input-output qualunque sia il formato interno della data io la voglio stampare in un modo leggibile in un modo comprensibile oppure la voglio poter leggere dall'utente scritta in un modo ehm, decente in certo senso convenzionale secondo ovviamente la cultura e la lingua del mio utente e poi ho tutte le parti di eh, aritmetica no? e, e quindi poter fare la somma la differenza, la distanza tra due date eh, la, la, applicare una durata a una certa data e così via eh, oltre che ovviamente lavorare con gli oggetti che hanno dei componenti, delle parti Quindi io ho una, ho una data, voglio conoscere il mese, voglio conoscere il giorno Voglio costruire una data conoscendo il mese e il giorno eccetera eccetera Queste sono operazioni più di basso livello Quelle di alto livello sono leggere, scrivere e far, e far di conto in certo senso con oggetti di tipo data Ehm... Um... In, questo, in questa complessità c'è una um, do solo due, due sigle, due definizioni eh, per UTC si intende quello che noi volgarmente chiamiamo l'ora di Greenwich o il tempo coordinato universale, il tempo standard che fa riferimento a eh, un determinato fuso orario in realtà astratto perché non è neanche, non è neanche davvero il, il tempo di Greenwich l'ora di Greenwich perché c'è uno scarto circa di un secondo eh, rispetto a quello effettivamente dell'osservatorio dell di Greenwich di, di Londra, quindi è ormai è diventato uno standard eh, astratto rispetto al punto diciamo così, in cui è stato definito inizialmente. I eh, fusi orari sono degli offset positivi e negativi rispetto a questo tempo universale e, ehm, e a volte la complicazione è che ci sono il cosiddetto... Il cosiddetto la cosiddetta ora legale no? o DST, Daylight Savings Time, che va a modificare il fuso orario in cui viviamo eh, per un certo periodo dell'anno. Quindi io per conoscere la, la, la, la relazione che c'è tra l'ora locale e l'orario universale, l'UTC, devo conoscere sia l'offset, quindi quanti fusi orari di distanza ci sono, sia il fatto che localmente ci sia o non ci sia l'ora legale in vigore e questo sequestro legale è di 30 minuti o di 60, eccetera, eccetera. Quindi qualunque libreria che deve lavorare con le date dovrà conoscere i fusi orari, che sono ad esempio rappresentati qua, che non sono del tutto, cioè, non sono del tutto fisici, no? nel senso che vedete che la forma dei confini tra i fusi orari segue molto spesso i confini politici delle nazioni, piuttosto che non diciamo così, l'ora solare a picco effettiva eh, per ragioni diciamo così, di comodità, guardate ad esempio l'Islanda che è totalmente un fuso orario spostata ma, ma mantiene lo stesso fuso orario convenzionale della Gran Bretagna o la Spagna che è sotto la Gran Bretagna ma mantiene l'orario dell'Europa dell centrale o così via. No? Questo è è ciò che è stato definito, ma per fortuna in realtà noi siamo già in, una, in un caso in cui questi fuso orari sono eh, ben definiti a livello internazionale. No? Eh, se io andassi indietro di... ma non è un secolo, sono solo, eh, sono solo 80 anni fa, il fuso orario era definito a livello di singola città. No? Questo è un esempio di una eh, tabella comparativa di orari quando a Washington è a mezzogiorno che ora è eh, che ne so, a Boston, che a mezzogiorno è 24, e 24, mentre invece a Buffalo sono le 11.53, quindi ogni città aveva il suo orario, e, eh, spostato anche di minuti, no? e così definito in modo arbitrario, convenzionale, eh, si sono cominciati a porre questi problemi, solamente quando hanno cominciato a costruire le ferrovie e allora ovviamente l'orario di partenza, e l'orario di arrivo erano quasi sempre due fusi orari diversi, chiamiamoli così, non si chiamavano ancora eh, fusi orari, eh, perché stavano in città diverse potete capire il casino no? quindi hanno cominciato, abbiamo cominciato come, un, come, come umanità diciamo così, a uniformare a porci il problema di avere una misura del tempo uniforme sul globo quando ci sono stati i trasporti, quando sono nate le ferrovie. Prima non importava, tutto sommato, ciascuno faceva riferimento al campanile della propria città. Quindi eh, di, di passi avanti ne abbiamo dovuti fare. Adesso siamo arrivati, per fortuna, a uno standard internazionale, il famoso ISO 8601, che definisce qual è il modo corretto, standard, di scrivere e rappresentare le date. No? Quindi lui dice, le date devono essere rappresentate secondo questo formato anno trattino mese trattino giorno e non giorno mese anno cioè noi, vabbè, noi abbiamo eh, in italia si scrive che oggi è il 19 aprile 2021 ecco questa data dovrebbe essere rappresentata correttamente nello standard iso come 2021 trattino 04 trattino 19 in realtà poi questo 0 tante volte non si mette neanche nella nozione diciamo così normale quotidiana Mentre invece nella norma ISO il mese a occupa sempre due cifre. Allora cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che un programma ovviamente dovrà nell'interfaccia utente adeguarsi alle convenzioni nazionali degli, dei nostri utilizzatori. Ma internamente tutte le volte che può deve usare una rappresentazione più rigida, più standardizzata del tempo. Ah, quindi questa è la rappresentazione locale, questa è la rappresentazione ISO standard della stessa data. Eh, la libreria ovviamente dovrà permetterci di poter leggere o scrivere in entrambi i casi questa rappresenta una data senza tempo se invece volessi rappresentare un istante di tempo dovrò specificare la data l'ora separate dalla lettera T che è una lettera convenzionale, non standard ISO con in più il fuso orario perché se io non ti dico qual è il fuso orario non ti sto dando un istante di tempo eh, ti sto dando un istante di tempo che a seconda di dove vivi è diverso no? e quindi non, è, non sto specificando un istante di tempo quindi il fuso orario va sempre specificato Z è un'abbreviazione per fuso orario a offset 0 quindi UTC, eh, l'orario centrale eh, altrimenti qua dentro ci sarà un più o un meno un certo numero di ore ore e minuti perché ci sono i fuso orari sfalsati di 30 minuti non di 60 rispetto agli altri per complicarci la vita ed è la rappresentazione standard principale adesso le altre alternative, le altre varianti non andiamo neanche a guardare quindi ricordiamoci che il formato principale interno se dobbiamo lavorare con le date è que sono questi due data da sola anno mese, giorno separato da trattini ora da sola eh, ora, minuti, secondi separati da due punti data e ora la concatenazione, della rappresentazione della data e la rappresentazione dell'ora separate dalla lettera T e seguite dall'indicazione del fuso orario eh, questo è il formato diciamo così, cui, con cui vogliamo usare questi sono i problemi che vogliamo affrontare come sono stati risolti? allora Java sin dall'inizio aveva una libreria eh, aveva delle classi scusatemi, per poter rappresentare le date nella versione 1.0 eh, hanno definito la classe date che sta dentro java.util Um, ha definita nella java 1.0 ma nella versione java 1.1 di java la maggior parte di questa classe dei metodi di questa classe erano già stati marcati come deprecati tipo non usateli perché hanno dei problemi uh, però uh, questo oggetto qua nonostante sia vissuto diciamo così per pochissimo è ancora oggi usato ovunque in tutte le applicazioni perché è la base delle, della presentazione delle date in java uh, quali erano questi problemi? Beh, qualcuno lo accenderemo, ma fanno, hanno fatto sì che ehm, la IBM a quell'epoca avesse sviluppato indipendentemente una classe sua per rappresentare le date, che si chiamava Calendar, molto contorta nel suo utilizzo, e abbia detto alla Sun Microsystem che stava, che stava gestendo diciamo, le versioni di Java ma senti, sai cosa, la tua classe Date fa schifo, io ne ho fatta una migliore, Te la regalo e quindi dalla JDK 1.1 abbiamo avuto in libreria non la classe date, non la classe calendar, ma tutte e due, di cui date era molto deprecata ma alcuni metodi esistevano ancora e calendar si aggiungeva, però era abbastanza complicata da usare. Uh, questi di IBM non hanno fatto il passo di poter dire usiamo calendar e dimentichiamoci date perché calendar non implementava alcune cose che date invece implementava e quindi è ancora stato necessario mantenerle quindi siamo andati avanti per 10 o 15 anni con questi due oggetti date e calendar che facevano schifo adesso vi accenno forse perché e poi per fortuna del Java 8 hanno inventato una libreria hanno definito, standardizzato una libreria nuova che sta in un package che si chiama java.time che per fortuna affronta le cose in un modo ordinato, corretto e comprensibile. L'hanno hanno, hanno definito questo standard copiando, in certo senso, ispirandosi a una libreria che si chiamava Yoda Time, che nel frattempo, visto quanto facessero schifo gli oggetti date e calendar, degli sviluppatori indipendenti avevano creato una libreria open source eh, per, potersi, cioè, per poter lavorare in modo più, cioè, più comodo no? con, questo tipo di, con questo tipo di dati. Um, e quindi gli sviluppatori de, de, di Java hanno detto beh, ispiriamoci a quella che comunque è stata sviluppata indipendentemente, funziona bene e la standardizziamo direttamente dentro la, la, la versione standard di Java e, e come vedremo è molto più ordinata e molto più vicina al modo di pensare umano nell'utilizzo della, della classe allora cosa c'è di brutto nelle classi precedenti eh, allora l'oggetto date si chiama date ma in realtà non è altro che un istante di tempo, cioè il numero di millisecondi è un numero, è un intero date è un int, anzi un long int non è altro che un long int che quindi ti rappresenta un istante di tempo misurato dal 1 gennaio 1970 quindi si chiama date ma in realtà rappresenta un, un numero di millisecondi quindi un tempo non è possibile con l'oggetto date di rappresentare una data senza un orario associato e quindi questo crea tutta una serie di problemi perché l'orario lo devo mettere esplicitamente a 0, altrimenti assume un orario diverso. E questo 0 però non è uguale per tutti, perché quello che sono le 0 e 0,0 per me nel fuso orario fianco sono l'1 e 0,0. No? Quindi questo già subito crea problemi di rappresentazione perché questo soggetto è pensato solo per rappresentare istanti di tempo, ma invece lo usiamo per rappresentare delle date. Eh, lavora in UTC ma non sempre ma non, non perfettamente perché quando l'UTC viene aggiustato di un secondo alla mezzanotte l'oggetto date non, non concepisce che ci possa essere il 61esimo secondo in un minuto quindi questo eh, di fatto che cosa è rimasto dell'oggetto date non, ehm, non deprecato semplicemente scusate aggiungo solo una cosa questo qua vuol dire che sta ragionando in tempo macchina in base alla definizione che abbiamo dato prima cioè lui misura un tempo che parte da un istante zero e va avanti poi me lo fa vedere come se fossero ore, giorni, minuti, secondi ma internamente l'oggetto date pensiamo sempre che è un istante di tempo in tempo macchina posso creare una data all'istante attuale senza parametri posso invece passare una data in millisecondi e mi crea l'oggetto date che in realtà semplicemente dentro si memorizza quel numero e poi ha essenzialmente dei metodi ha due metodi prima e dopo un confronto è facile dentro c'è un numero intero maggiore o minore mi dice se due date sono maggiore o minore una data è maggiore o minore di un'altra uh, getTime e setTime uh, sono dei getter e dei setter del numero intero uh, diciamo così che lui, che lui memorizza del time no? quindi è anche abbastanza carino il fatto che un oggetto che si chiama date abbia un metodo setTime che il metodo setTime il quale setta sia la data che l'ora, quindi è una confusione totale, chi impara a usare queste librerie, questi metodi non, non ci mettono un attimo a capire diciamo, cosa succede, anche proprio il nome del, del, del metodo, poi vabbè io questo ve lo salto, ci sono tutti i metodi per prendere un oggetto di tipo date, che ricordiamoci di un istante di tempo, e poi formattarlo o parsificarlo, quindi leggerlo da stringa a data o da data a stringa attraverso degli oggetti collaterali separati che sono dei date, dei date format object. Eh, quindi definisco un date format e secondo questo date format posso de, de, definire vari tipi di formati che sono diciamo, anche indicati da delle sigle e mi generano, no, mi convertono l'istante di tempo in una rappresentazione adatta alla, alla lingua locale e di, e di tipo diverso, quindi più o meno abbreviata. Oppure posso usare, vedete che qui cambiando la località mi cambia la forma in francese, in tedesco, in inglese, in è questo? cinese, giapponese e così via, eh? arabo. Eh, quindi sono tutte capacità che ha non tanto l'oggetto date ma quanto l'oggetto date format di poter convertire però eh, eh, con dei formati predefiniti, se invece volessi scegliere io il formato, ad esempio il formato ISO non è previsto in date format, e quindi me lo devo costruire io, eh, specificando un format. però come vi dico, noi non usiamo questi oggetti, quindi non entro nel dettaglio di, di quanto riescono a fare, se non il fatto che c'è tutto un linguaggio no, di codici, che permettono di comporre la stringa come voglio, andando a pescare l'anno, il mese, il giorno della settimana, il giorno del mese, eccetera, eccetera. Eh, vabbè qui vado avanti poi c'è come vi dicevo la classe calendar che è stata aggiunta rispetto a date, date quindi cosa, cosa posso fare con la classe date leggere da una stringa convertire in una stringa e fare confronti maggiore e minore basta la classe calendar invece è stata aggiunta per poter ehm, ragionare anche in termini di unità umane di tempo, anni, mesi, giorni eccetera, solo che hanno voluto farli esagerati Anziché pensare che la data fosse anno, mese e giorno, loro hanno detto che la data è fatta di un insieme di campi generico, perché magari oggi c'è il calendario gregoriano che usiamo noi, ma domani ci sarà il calendario marziano oppure quello di alfa centauri, che sono fatti diversi e quindi noi vogliamo che la classe calendar sia indipendente. E quindi hanno aggiunto la complicazione perché non ha una nozione nativa di mese, ma ce l'ha attraverso degli attributi che, che vengono a loro volta configurati, no? quindi è abbastanza complicato. Um, è possibile convertire un oggetto date in oggetto calendar chiamando un metodo setTime anche qua fa ridere perché il metodo setTime vuole un oggetto di tipo date e non, perché, perché non si chiama setDate non lo sappiamo eh, oppure puoi settare un qualunque campo dove ci sono dei codici interi che rappresentano i vari campi l'anno, il mese e il giorno quindi anche qua è abbastanza complicato eh, questi sono alcuni i campi definiti per cosiddetto Gregorian calendar che è il nostro che poi praticamente è l'unico che è stato definito però questa classe è stata definita genera, in modo generale e poi con una serie di campi specifici e quindi ci sono tutta una serie anche di, di chiamate poi speciali ad esempio c'è un metodo set per impostare l'anno, mese e giorno e tu dici vabbè con questo set imposto una data e il problema è che tu imposti in realtà l'anno, il mese e il giorno ma ore, minuti, secondi, quando usi il metodo set di, una, di un oggetto calendar, si ricorda quelli di prima, e quindi non li mette a zero, quindi stai mettendo anno, mese, giorno, mantenendo i secondi di prima, ore, minuti, secondi di prima, ovviamente il numero, i bachi che saltano fuori con questo meccanismo qua, ve li lascio immaginare, ehm, e così via. Ehm, e quindi uno può dire, vabbè, però questo oggetto calendar ha dei metodi in più è in grado di lavorare in, sia di passare verso date eh, sia anche di estrarre mesi, cioè i singoli componenti della data no? Là, il mese, il giorno, la settimana peccato che si sono dimenticati di, di aggiungere alla classe calendar tutti i metodi di parsing e di formatting per cui se un oggetto calendar lo voglio stampare devo prima convertirlo in data, in oggetto date e poi fare il format per stamparlo Viceversa, se ho una stringa, non posso leggerla direttamente come oggetto calendar, prima devo fare il parse attraverso il date formatter in oggetto data e poi passare a calendar. Un macello. No? Il codice scritto con queste cose qua era un macello perché poter leggere una singola cosa dovevo usare quattro classi diverse e dei metodi il cui nome era abbastanza poco, eh, poco chiaro. Eh, in più, però, la classe calendar poteva, aveva già un pochino di, eh, di aritmetica, potevo fare aggiunta. Aggiungo, aggiungi un mese, sottrai due giorni e cose di questo genere ma non, ma non molto di più ecco veniamo noi però a quello che usiamo adesso la classe, eh, il package, scusatemi, java.time il package java.time, eh, vabbè qui ci sono dei link se, se volete approfondire eh, è stato ridefinito per avere eh, un metodo uniforme e chiaro di gestione delle date quindi hanno detto dimentichiamoci il passato, ripartiamo da zero Uh, con, un, con un comportamento ben definito con una, una struttura uniforme e chiara per i diversi tipi uh, un principio chiave, chiave delle de, de, de, de, de, de classi del package Java.time è che tutti gli oggetti temporali sono immutabili immutabili come una stringa cioè una volta che ho creato un oggetto non lo posso modificare e quindi per modificare un campo dovrò fare che cosa? Creare un oggetto nuovo partendo da quello vecchio modificando qualche cosa. Quindi hanno, abbiamo dei metodi un po' diversi eh, per, per costruire o per modificare gli oggetti. Ad esempio io posso dire che il mio primo compleanno è uguale alla data di nascita più un anno. Ecco questo plus non modifica questo oggetto. Ma restituisce un oggetto nuovo costruito prende, partendo dall'oggetto precedente e modificandolo. In questo caso, sommando uno all'anno, okay? um, Quindi avremo dei metodi che hanno dei nomi strani, all, vediamo tra un attimo: form, with, eccetera, eccetera, perché seguono questa logica di immutabilità. Questo, il fatto di avere degli oggetti immutabili crea, um, risolve già subito tutta una serie di, di problemi, di bachi, ovviamente, no? um, e poi sono. Stati pensati con una struttura di tipo fluente, cioè ogni metodo che agisce su un oggetto a sua volta restituisce l'oggetto stesso. E quindi in cascata posso fare più chiamate di metodi, ad esempio questo oggetto, punto with, punto minus, eccetera, eccetera, si concatenano questo tipo di chiamate. No, non è una cosa, eh, a volte ci permette di condensare in una sola riga quello che altrimenti avrebbe richiesto eh, più metodi. In più, uh, in, più, in più istruzioni diverse, ok. Venendo a noi, eh, la, il package java.time definisce queste classi, ciascuna di queste classi rappresenta un tipo diverso di informazione temporale che vorremmo rappresentare. Noi avevamo già usato localDate, localDate è un oggetto che rappresenta lo vedete qua una data composta da anno, mese e giorno e non rappresenta ore, minuti e secondi quindi quando mi interessa solo rappresentare la data uso local date e non mi interessa anche il tempo se io invece volessi anche il tempo potrei usare local date time che come vedete eh, oltre ai campi di una data rappresenta anche ore, minuti e secondi se lavoro nella fuso orario locale se invece volessi lavorare in un fuso orario diverso userei lo zone date time, che in più rappresenta anche il fuso orario, come ad esempio ho rappresentato qua, nella, nella sua rappresentazione. Quindi a seconda, a differenza di date, che era solamente un istante di tempo e basta, non ci potevo fare nulla, qui quando creo l'oggetto sto dicendo esplicitamente quali sono i campi di questo oggetto che mi servono, quali sono le informazioni temporali che sto usando. Ad esempio. Uh, year, lo useremo magari molto nelle simulazioni dice ok, io ho un'informazione di, di cui mi interessa solamente l'anno no? anche l'anno accademico, l'anno scolastico è inutile inventarsi anche il mese mi interessa l'anno oppure l'anno e il mese oppure solamente il mese voglio fare qualche cosa, voglio stampare un calendario mi interessa solamente magari l'elenco dei mesi o cose di questo genere quindi ho questo ventaglio di oggetti possibili in modo da poter scegliere quello che più si adatta al tipo di, eh, di calcoli che devo fare quasi sempre useremo local date oppure local date time nella maggior parte de dei casi eh, oppure c'è anche ovviamente un local time per rappresentare solamente eh, ora e minuti secondi indipendentemente dalla data eh, se ci interessa solamente ragionare all'interno di una singola giornata e su tutti questi oggetti sono definiti gli stessi metodi quindi molto uniforme, cioè abbiamo gli oggetti da una parte e i metodi dall'altra, si possono combinare in tutti i modi possibili. In particolare, sono tutti metodi col nome, nome diciamo, un po' strano perché eh, sono figli di questa logica immu di immutabilità del dato. Quindi per creare un oggetto io posso usare tre metodi, come vedete sono tutti i metodi definiti di Static Factory, quindi di creano l'oggetto usando un metodo statico, of, from oppure parse, la differenza, beh, parse è facile da capire perché lo legge da una stringa. Prende una stringa e lo converte in un oggetto. Quindi, se voglio creare una localDate, farò un localDate.parse e gli passo come parametro la stringa da cui lui cerca di estrarre, di capire quale data è scritta. Oppure, eh, ho i due metodi, of, of è crea un oggetto mettendo insieme i vari pezzi. Ad esempio, localDate.of anno, mese e giorno. Allora, crea un oggetto di tipo localDate usando i singoli componenti che sono eh, l'anno, il mese e il giorno di cui questo è composto. Il metodo from è simile a of, nel senso che crea un oggetto partendo da altri oggetti, ma dove c'è il rischio di perdere informazione. Cioè, ad esempio, se io avessi un localDateTime che ha sia data che ora e lo volessi convertire in un localDate, quindi ha solo la data, mi perdo l'ora. Allora, in questo caso userò il metodo localDate.from e tra parentesi gli metto il localDateTime. Quindi, from prende, costruisce un oggetto a partire da un altro dove questa costruzione può essere imperfetta, posso perdere dei dati. Chiaro, lo voglio, perché, perché, perché lo voglio, non è che li perde a caso. Perché quel tipo di conversione implica una perdita dei dati. Invece, of costruisce un oggetto mettendo insieme i pezzi componenti. O parse lo costruisce a partire da una stringa. Però ci accorgeremo che lavorando in Java.time le stringhe le useremo pochissimo. La maggior parte della lavorazione la faremo direttamente con gli oggetti, che è sempre un vantaggio. E poi ci sono degli altri metodi per modificare gli oggetti, per lavorare con questi oggetti. Ad esempio il metodo with, che poi in realtà, pardon, che poi in realtà si usa poco perché esistono tutta una serie già di altri metodi predefiniti, che prende un oggetto e ne restituisce un altro, che è una coppia del primo in cui un elemento è cambiato. Quindi col mese più uno, col l'anno meno uno e cose di questo genere. Mm? Eh, e ovviamente un, un, un caso particolare di Wid sono il più e il meno, che sono molto, eh, molto frequenti, molto frequentemente utilizzati. Questi metodi qui funzionano sia che voi lavoriate con date, sia che voi lavoriate con, con orari, che, che con date time e così via. No? Eh, quindi qua ci sono alcuni esempi, ad esempio per creare la data di Natale io creo localdate.ov Qui non faccio new, mm? eh, sono tutti metodi di factory statica e quindi per creare un nuovo oggetto localdate farò, chiamo il metodo of, mi costruisce un nuovo LocalDate immutabile corrispondente a anno, mese e giorno specificati. Eh, poi se voglio eh, il mese, anziché indicare 12, ho una serie di costanti simboliche definite, month.January, February, March, oppure eh, weekday.Monday, eh, eh, Tuesday, Wednesday, eccetera, sono delle costanti simboliche che ci aiutano diciamo, a non usare dei numeri quando vogliamo qualcosa di più leggibile. E una volta che ho creato un oggetto posso andare a analizzarlo, dimmi qual è l'ora, dimmi quale è il minuto, di quale è il mese, eccetera, eccetera. Sono tutti i campi che posso estrarre da un, da un oggetto temporale. Quegli oggetti sono tutti oggetti che ragionano sul tempo umano. Se vogliamo eh, invece lavorare col tempo macchina, ci sono oggetti separati, quindi non c'è confusione. Non è come date prima, che in realtà internamente lavorava in tempo macchina, ma aveva dei metodi che fa ti facevano credere che lavorasse con un calendario. Qui sono separati. Quindi tutti gli oggetti che hanno dentro date oppure time nel nome sono tempo umano. Altrimenti il tempo macchina, che è molto più semplice, c'è una classe che si chiama instant, che rappresenta un istante di tempo. Ovviamente si può convertire un istante di tempo in un local date time o viceversa un local date time in un istante di tempo conoscendo ovviamente il fuso orario, okay? perché l'istante di tempo essendo un istante assoluto fa sempre riferimento alla, alla, al fuso orario Z, al fuso orario centrale, al, al tempo coordinato. Quindi non ha una nozione di, di, scusate, di, eh, di fuso orario interna e quindi quando devo convertirlo in un local date dico sì, va bene, quell'istante di tempo come si chiama in ore, minuti, secondi in quel fuso orario l'istante di tempo invece è, è neutro per cui nelle conversioni vedete qui c'è un metodo of instant of è eh, crea a partire da un istante dando, eh, con una determinata fuso orario specificato L'instant li useremo no, non moltissimo essenzialmente Uh, I metodi parse e format, grande novità, usano per default il formato ISO, per fortuna. A differenza dei metodi parse e format, il toString, to eccetera, dei, dei metodi date che usavano un formato loro, non standard, questi metodi usano per loro natura il formato ISO. Poi ovviamente lo posso personalizzare, se non voglio ovviamente le date stampate in formato ISO, usando una classe formatter, in questo caso si chiama dateTimeFormatter, non solamente dateFormatter come anzi dei date format come era in passato, una classe separata, che ti permette poi di personalizzarlo. Adesso qua ci sono alcuni esempi dei vari stili con cui può essere stampata o eh, convertita in stringa col format oppure letta col parse una determinata data secondo il formatter che gli specifico. Quindi vedete che i eh, formati base sono quelli ISO e poi ci sono tutti i vari formati... Eh, più o meno diciamo così, nazionalizzati come ad esempio questo localized, localized date time, mi dà una data in formato diciamo così, conversazionale ehm, che posso applicarlo quindi quando, quando devo stampare quando devo visualizzare qualcosa oppure mi creo il mio formatter anche qua ci sono dei codicilli per poter costruire il formato così, come ci serve ma non andiamo a impazzirci diciamo che noi 99 su 100 andremo a leggere queste date dal database e avremo avuto cura nel database di memorizzarlo in formato ISO e così ci viviamo tranquilli essenzialmente e la parte di formatting ci servirà soprattutto per andare a visualizzare le date in un certo modo ma eh, ci interessa soprattutto se poi l'output dovesse essere curato in un certa maniera noi siamo più interessati agli algoritmi che non all'input output per fortuna ecco su questi oggetti è possibile ovviamente fare operazioni aritmetiche, eh, somma e sottrazione. Hanno già un, campo, un metodo plus o un metodo minus per poter aggiungere e togliere una certa durata di tempo a, un, a un intervallo di tempo a una data di partenza. Ma poi c'è tutta una serie di classi molto evolute che si chiamano temporal adjusters che modificano un istante, una, una data o un, un valore, tem una valore temporale eh, con delle regole anche complesse eh, allora le, le operazioni simmetriche più semplici alla fine sono queste no? eh, confronto maggiore minore o uguale e poi somma meno o più chiaramente tutte queste sono simmetriche eh, di giorni, di ore, di minuti, di nanosecondi, di mesi, di anni eccetera eccetera quindi operazioni di somma e sottrazione e poi ci sono i cosiddetti temporal adjusters eh, che qui ho, ho riportato i più importanti che data una certa data, ad esempio, ti restituiscono il primo, il primo giorno di quel mese o il primo giorno del mese successivo, oppure, che so, il primo mercoledì del mese, no? eh, a volte si dice, oppure l'ultimo, eh, first in month eh. dato un giorno della settimana, qual è il, il primo lunedì del prossimo mese qual è? Uh, qual è l'ultimo giorno dell'anno qual è l'ultimo giorno di questo mese oppure l'ultimo giovedì del mese sono tutte cose che soprattutto in ambito diciamo così contabile sono importanti uh, e farle a mano fare a mano i calcolini mh, vi assicuro che è noioso e è molto facile sbagliare mentre invece qua ci sono questi oggetti che già, già conoscono tutte le particolarità del calendario e quindi vi danno già la risposta giusta ci aiutano a pensare un pochino più ad alto livello. Okay? Um, poi esistono, ma qua non mi soffermo, altre due classi che si chiamano period and duration, che invece rappresentano intervalli di tempo prima come dicevo quando dicevamo ah, un lavoro che dura due settimane allora queste due settimane non è una data ma è un periodo di tempo che può essere applicato a partire da una certa data quindi ci sono queste due classi duration e period che sono rispettivamente un intervallo di tempo in tempo macchina quindi duration si applica a instant oppure period è, una durata, è un intervallo di tempo in tempo umano e quindi periodo si applica a local daytime, tipicamente quindi si misura un periodo in mesi, giorni, anni, mentre la duration invece si misura in millisecondi, in nanosecondi. Ehm, vabbè, questo, adesso, come vi dico, non entro nel dettaglio di questi, ma ci possono servire per fare diciamo operazioni di somma e sottrazione. La differenza tra due date ovviamente sarà un periodo, no? ehm, O quando devo spostare in avanti una data, la sposterò avanti di un periodo o di una duration, che in realtà è il delta no? quindi distinguiamo quelli che sono i valori assoluti da quelli che sono le differenze e si usano oggetti diversi ehm, esistono anche delle, dei metodi di conversione per passare da uno all'altro dal mondo delle classi precedenti al mondo delle classi nuove in particolare ci può servire eh, e, e, e, dato un oggetto di tipo calendar posso ottenere l'instant corrispondente <coughs> oppure dato, posso creare un oggetto di tipo date a partire da un istante e così via quindi posso convertire da oggetti vecchi a oggetti nuovi nel caso in cui qualche parte della libreria eh, usasse ancora gli oggetti vecchi e adesso lo vediamo tra un attimo perché purtroppo Okay. Quindi questi sono oggetti semplici da usare, ci vuole un attimo chiaramente leggere la documentazione quando dobbiamo fare qualche operazione un pochino più complicata, ma essendo tutto molto lineare è tutto sommato facile trovare le cose che ci servono. Quando faremo nell'ultima parte del corso le simulazioni ad eventi dove dovremo effettivamente lavorare col tempo, avremo modo di, di anche diciamo così, conoscere un pochino meglio il modo di lavorare. Però non abbiamo finito qua purtroppo. Eh, perché a noi manca ancora un pezzettino, perché noi i nostri, i nostri valori tipo ora e data non li abbiamo nativi in Java, ma molto spesso sono anche memorizzati all'interno del database. E quindi dobbiamo innanzitutto capire come SQL memorizza, memorizza le date e gli orari, quindi le informazioni temporali e come queste si conciliano con, eh, con quelle eh, di Java. Mm? Uh, arriveremo alla fine a uno schemino complessivo un disegno che ci riassume il tutto che sarà poi quello che operativamente ci servirà no? tanto per dare il punto di arrivo allora SQL come gestisce le date allora se voi andate a prendere lo standard SQL dice che esistono vari tipi di colonne no? tipi di dati nel database che possono essere date data senza d'ora time ora senza data timestamp che è la combinazione di una data e di un'ora. E tutti questi possono eventualmente essere with time zone, quindi date e ora che hanno una time zone associata. Qui non ti dice il timestamp o il time se sono relativi all'ora all locale o all'ora o al fuso orario assoluto, sei tu che devi saperlo. Mentre invece un dato with time zone invece è eh, come time, ma in più contiene i dettagli sulla, sulla fuso orario. Hm? questo è ciò che dice lo standard uh, MySQL e MariaDB non fanno proprio la stessa cosa uh, Date contiene date senza orario nel formato anno-mese-giorno va bene, somiglia all'ISO però è una cosa strana perché supporta solamente le date dal 1 gennaio 1000 al 31 dicembre 1999. limitazione che invece non c'è nel campo standard date però è così gli somiglia abbastanza poi c'è un campo in MySQL datetime che contiene data e ora che è molto simile al timestamp dello standard nello standard timestamp era data e ora in MySQL data e ora messi insieme invece si chiamano datetime quindi chiama in un modo diverso un tipo di dato standard MySQL poi per semplificarci le cose MySQL ha anche un tipo di dato che si chiama timestamp, che però non è la stessa cosa del timestamp dello standard, perché è invece un tempo macchina, tempo macchina calcolato in millisecondi. E quindi ha tra l'altro un range di rappresentazione che essendo tempo macchina parte solamente dal 1970 e non dall'anno 1000 e arriva solo fino al 2038 e non fino al 1999. quindi questo timestamp di MySQL è un po' diverso rispetto al daytime di MySQL e è anche diverso rispetto al timestamp dello standard. Se i database differiscono, i vari database differiscono nel modo di, di, di interpretare la SQL, la parte sulle date è una delle parti in cui differiscono di più. In più MySQL ha una caratteristica strana per cui se, eh, il timestamp può essere a volte applicato in automatico a una colonna è una cosa molto comoda, eh? ma non, per nulla standard tutte le volte che fai un'aggiunta o una modifica di una tabella lui ti può mettere in una colonna in più che, che dichiari come default current, timestamp ehm, ti mette automaticamente l'ora della modifica quindi quando hai dei dati su cui stai lavorando vai a vedere ma sto qua quando è che l'ho inserito? vai a vedere nel database e in automatico lui ci ha messo quella data però è una cosa non standard, eh, quindi bisogna fare attenzione a non usarla. Poi c'è un campo time, che invece è abbastanza simile a quello dello standard, anche se ha eh, un formato un po' strano, che le ore non vanno da 0,24, ma vanno da meno 800 più 800, quindi è più adatto a intervalli di tempo che non a tempi assoluti, e poi stranamente un tempo anno, year, ehm, che può lavorare o con due cifre, cioè, eh, oppure con quattro cifre, attenzione che se usa due cifre usa delle regole di conversione predefinite, per cui se i numeri maggiori di 70 sono, eh, si suppone che siano nel 1900 e i numeri minori di 70 si suppone che siano nel 2000, e qualcosa è una somma di stranezze, ovviamente. Poi eh, una cosa che poi spesso ci dimentichiamo è che in realtà anche il database è capace a fare delle operazioni con le date, quindi somme, differenze, insomma, somma e date, somma i tempi, eh, add date e date add sono funzioni molto simili, però bisogna fare attenzione perché hanno i parametri leggermente diversi. Eh, perché si so, cioè, si, le SQL è evoluto molte volte e quindi si sono aggiunte delle varie funzioni. Poi posso avere. La, che ne so, ad esempio, allora, month. month è la funzione che data un campo data del, del database mi restituisce il mese no? eh, rispetto a quelle date lì, oppure l'ora, oppure l'anno, eccetera, eccetera. Eh, sottra, faccio la sottrazione eh, tra, due, tra due orari, tra due tempi, no? posso, la differenza ci sono ad esempio due funzioni diverse subtime e time diff per fare la differenza tra due istanti di tempo sono molte funzioni, bisogna leggersi la documentazione molte sono parzialmente ripetute proprio perché mh, questo standard è evoluto, diciamo così poco per volta no? però molte operazioni ricordiamocelo le possiamo, molte operazioni di calcolo di date le possiamo far fare direttamente al database usando queste funzioni dentro le query dentro le select oppure ci prendiamo il dato e lavoriamo in java usando i metodi del package java.time, i metodi aritmetici che abbiamo visto prima sta a noi decidere essenzialmente a chi far fare l'elaborazione qualora dovessimo ragionare tipo i dati di domani, quelli di ieri, eh, le coppie di elementi che non sono più distanti di tre giorni l'una dall'altra query di questo genere, possiamo delegare al database oppure prenderci i dati e farli in java però questo finora con ciò che abbiamo detto è MySQL il database, se faccio le query in SQL, ma io le query non le faccio a mano, le faccio attraverso JDBC, il mio connettore. Il mio connettore fa le query sul database, ma poi mi restituisce degli oggetti Java, che io posso estrarre con getDate, getString, getInt, eccetera, eccetera. Allora, come, come si combinano i due mondi? Si combinano... Um, definendo, nel senso che lo standard JDBC definisce due tipi di dato che sono date e time, vabbè anche, anche timestamp in realtà date e time che però attenzione non sono java.util.date ma sono java.sql.date così come sotto abbiamo java.sql.time sono, so, sono tipi diversi da java.util, sono delle sottoclassi che, vengono, che sono i dati restituiti dal, eh, dal database. Quindi quando faccio una query e restituisco una colonna di tipo data, eh, questa viene, posso poi leggere attraverso un getDate che mi restituisce un java.sql.date, oppure un getTime che mi restituisce un java.sql.time. Eh, differiscono perché trattano in modo diverso i millisecondi, perché i millisecondi Java li vede ma il database in realtà non li vede e così via. Eh, quindi vanno un po', sono delle piccole variazioni ma delle classi standard non delle classi di java.time quindi c'è una conversione per cui quando io ho eh, una colonna di tipo date nel database mi, eh, mi viene tradotta in un oggetto di tipo sql.date una colonna datetime viene, date viene convertita in una colonna di tipo timestamp quindi qua mi vado a riprendere il nome standard della colonna timestamp dal, dal SQL standard e quindi un po' dobbiamo solo fare attenzione diciamo così, al tipo di oggetto Java che andiamo a creare è una rogna, no? è complicato non è difficile semplicemente ci eh, sono tanti casi particolari e dietro sono stratificate molte versioni di standard SQL sono stratificate molte versioni di Java che fanno sì che la cosa sia un pochino complicata allora cercando di semplificarla ehm, quali sono dei metodi per usare e convertire i dati che ci interessano allora ehm, noi abbiamo Date e timestamp che sono i tipi di dati supportati dal JDBC, dall'interfaccia verso il database. Quindi quando vogliamo passare una data con un set nel prepare statement oppure quando vogliamo leggere una data con un get date nel result set avremo un oggetto di tipo date java.sql.date. Questo java.sql.td <.s2> lo posso convertire in una local date semplicemente perché c'è il metodo toLocalDate nella data del database. Quindi io farò getDate, result set, punto get date e mi dà quella colonna come oggetto date e immediatamente punto toLocalDate che me lo converte subito nell'oggetto java.time e non ci penso più. Se devo fare il contrario un set, avrò un oggetto localDate, devo convertirlo in un date e lo posso convertire attraverso il metodo valueOf. Quindi avrò date.valueOf, tra parentesi l'oggetto localDate, mi restituisce l'oggetto date che posso passare a SQL. Quindi con questi due metodi, toLocalDate e valueOf, io posso immediatamente convertire un valore java.time di tipo local date nel valore date da passare al database. Se invece avessi ora e, eh, ora e tempo, quindi anche informazioni temporali, userò nel database un timestamp e ho sia i metodi per convertirlo da e verso un instant, e l'instant a sua volta lo posso convertire in local date time, ma aggiungendo la fuso orario, che qui non c'è, per questo qui c'è scritto instant e non local time, perché nel database il fuso orario non c'è e quindi non lo potrebbe inventare. Quindi devo prima convertire in instant e poi eventualmente local day time aggiungendo il fuso orario. E anche qua avrò i metodi from instant e value of che mi permette di creare e leggere i dati. Quindi la nostra regola sarà... Questi tipi java.sql.date e java.sql.timestamp ehm, possono esistere solamente dentro i metodi del DAO. Dentro il metodo del DAO sono obbligato a usarli, perché lì si, si parla java.sql. Ma i parametri di questi metodi del DAO saranno sempre per noi local date, instant o local date time. No, tipi di java.8. Ehm... Um, e quindi questa figurina di prima, no? qua la faccio vedere in modo un pochino più eh, espanso, dove ci sono tutte le varie conversioni che ci servono. Quello che vi dicevo all'inizio, che è un discorso un po' articolato, ma alla fine si riassume tutto in, eh, in questo schema che ci permette di eh, ragionare sempre, io parlo di local date perché è l'oggetto che si usa di più, lavorando con le date, l'ora un pochino meno, ma local date time non è molto diverso e ehm, solo, solo quando devo fare una query o devo estrarre i risultati della query devo temporaneamente usare degli oggetti di tipo date o timestamp di java.sql mai quelli di java.util quelli ve li posso dimenticare anche se in realtà poi questi sono derivati dagli altri ma non li vedo io ehm, e, e fare so direttamente queste conversioni subito dentro i metodi del DAO quindi questo è un po' lo schemino che ci può servire. Eh, suggerimenti pratici, Java.utildate, date, java.util, calendar, dimentichiamoceli, facciamo finta che non esistano, se, scriviamo del codice, se vediamo del codice in giro che li usa sappiamo cosa sono, ma non, non è niente di più. Usiamo sempre gli oggetti della classe java.time sembrano più complicati perché hanno più metodi eccetera, ma in realtà eh, sono più semplici da usare e, mh, e date e calendar eh, che sembrano più semplici in realtà sono complicati perché hanno dei metodi che si chiamano in modo sbagliato si comportano in modo sbagliato, quindi non, eh, non facciamo questi errori che hanno già fatto in molti in SQL usiamo sempre i tipi di colonna giusti, quindi se devo mangiare una data per favore facciamo una colonna di tipo date non facciamo una colonna di tipo stringa, di tipo testo, un varciara cioè le date messe dentro le stringhe sono una fonte di problemi perché poi devo fare il parse eccetera eccetera il database non le capisce, non è in grado di confrontarle eccetera eccetera quindi cerchiamo anche sia a livello java che a livello sql se c'è una data va in una colonna date o in un oggetto local date mai in una stringa se vedo qualcuno che fa operazioni sulle date mettendole dentro le stringhe si sta facendo del male, ma tanto del male da solo. Eh? Eh, questa sarà di fatto la sintassi che useremo sempre quando leggiamo una data, quindi il, il riassunto dello schermino precedente, il caso più frequente è questo. Quando leggo una data dal database farò così, e mi dà direttamente l'oggetto LocalDate, tanto qui non ci sono eccezioni possibili oltre a quelle delle SQL, il, la conversione non perde informazioni in questo caso, e i metodi del DAO non devono mai accettare o ritornare degli oggetti di javasql ma solamente java.time ma questa è una regola che ci eravamo già dati il package java.sql può vivere solo dentro la classe DAO dall'esterno non devono sapere che esista okay? e se possibile ricordiamoci che il database è capace a fare i conti quindi tante volte, tanti problemi si risolvono complicando un pochino la query e facendo, fa, di, eh, facendo fare la query già dei confronti o degli ordinamenti o dei calcoli eh, che invece sarebbero molto più pesanti non, non, pesanti non dal punto di vista del tempo di computazione pesanti dal punto di vista del codice che devo scrivere eh, da fare direttamente in Java se facessi una query stupida del database e poi mi ritrovo tutti i dati che devo poi filtrare e, e controllare in particolare ci sono una serie di quelli che ho chiamato errori mortali qua eh, anche iconograficamente li ho indicati così eh, sono codici che si vede in giro cioè gente che dice ma io voglio sapere se, se questo è il mese di boh, credo marzo no? allora prendo la data converto into string e poi so già qual è il formato della stringa quindi vado a prendere i due caratteri quindi dal 3 al 2 dal, il carattere 3 e il carattere 4 e li converto in intero e vado a vedere qual è il mese ecco questa cosa qua oltre al fatto di essere totalmente illeggibile eh, cioè, no. noi allora avevamo un oggetto di tipo date e per restare il mese l'abbiamo convertito in una stringa, poi abbiamo preso un pezzo della stringa e l'abbiamo convertito in intero bravi, no? bastava prendere l'oggetto date e chiedergli: senti ma che mese è questo ok? quindi tante volte eh, codice che si vede in giro ma non solo scritto da voi eh, si fanno dei giri incredibili chissà perché passando sempre da una stringa no? eh, oppure costruire un oggetto data mettendo insieme year.toString month.toString, date.toString messi insieme poi convertiti in data ma perché? No? ci sono i costruttori che partendo da anno, mese e giorno mi danno già l'oggetto data per fortuna la libreria java.time ci invoglia già a usare i metodi corretti queste storture qua, questi obrobri, sono nati molto spesso perché l'oggetto date non aveva il metodo che mi serviva per costruire la data. No? Oppure cose di questo genere. No? Domani, ah, domani cos'è? Date più bon, più. Fa sembra facile, no. però in realtà attenzione che se eh, siamo al 31 del mese oppure al 30 del mese con 30 giorni oppure al 28 di, un, di febbraio purché non sia il 29 perché è bisestile, allora in quel caso devo incrementare anche il mese però se il mese era già in dicembre devo incrementare anche l'anno cioè un'operazione che sembra banale come dire da oggi passo a domani se provo a sfarmela a farmi i conticini da solo usando diciamo così, i, i dati eh, mi perdo e sbaglio no? perché di, su, di sicuro poi qua ci sono dei casi particolari che ci dimentichiamo ricordiamoci che c'è Plus Days 1 in, in Local Date e mi fa questo lavoro quindi non fate i calcoli con le stringhe, quando parliamo di date, non fate i calcoli con gli interi, ma usiamo, usate gli oggetti che sono fatti bene okay? e uh, ti, ci risolvono. Quindi spendiamo quei 20 secondi, 30 secondi, 2 minuti per trovare qual è il metodo giusto usando le classi, usando gli oggetti e non spendiamo magari 5 minuti a scrivere una cosa che poi ci, ci vogliono 2 ore a debuggare perché non funziona di sicuro e ci siamo dimenticati qualche caso particolare eh, quindi su questo avviso mortale io qua vi lascio eh, quindi abbiamo imparato un pochino meglio cos'è local date come usarlo e dove andare a trovare l'informazione che ci serve e eh, quindi da questo momento in avanti poi potremmo usarlo anche per cose un pochino più complicate rispetto a quello che abbiamo fatto finora quindi usare anche dei database che abbiano una componente di informazione temporale maggiore di quella che eh, degli esempi che abbiamo visto finora ok eh, mi scuso siamo due minuti fuori quindi vi saluto rapidamente vi ricordo solo ancora una volta chi vuole venire al laboratorio domani in presenza deve prenotarsi domani non ci sarà il laboratorio online perché sarà la giornata del laboratorio in presenza chi vuole fare online in remoto lo potrà fare solamente mercoledì vediamo come va una settimana o due e poi vediamo come se starci capire se ha senso potenziare la presenza potenziare online eccetera eh, come sempre le cose sono capitate dal venerdì al lunedì ma ormai siamo abituati mm? grazie di tutto, scusate se ho sforato e ci vediamo nei prossimi giorni